Benvenuti a tutti e siamo alla mh, ottava e penultima puntata del nostro percorso su affrontare i tempi difficili con ehm, cura, creatività e coraggio. Oggi per la seconda volta parleremo di coraggio. Eh, la volta scorsa abbiamo visto il coraggio come capacità di eh, vedere come di solito cerchiamo di evitare la realtà e quindi avere il coraggio di non evitare le cose che si presentano. E in ognuno di questi diciamo piccoli viaggi ci siamo fatti accompagnare da un maestro importante, eh, del quale io ho sempre bisogno eh, per appoggiarmi a qualcuno di più autorevole di me. Abbiamo cominciato con Thich Nhat Hanh, poi abbiamo avuto altri maestri zen come Ala Watts. Shuryu Zuki, poi altri maestri di Pasta come Sharon Salzberg e Jack Confield, poi un grande maestro che sta un po' da solo come Krishnamurti. Oggi ci accompagnerà una insegnante anche molto brava, che io trovo veramente stupenda nei suoi insegnamenti, che è Pema Chodron, che appartiene invece a un'altra tradizione ancora, che è quella del buddismo tibetano, che peraltro ha con lo Zen, pur essendo due cose molto diverse, ha con lo Zen delle radici comuni. E, diciamo, mentre lo Zen è la, la parte più, la corrente più radicale, forse più eversiva quasi del, del buddismo, è, è quella più iconoclasta, il, invece il buddismo tibetano, come potete vedere anche oggi col Dalai Lama, eccetera. Eh, rappresenta un certo <coughs> mantenimento di un approccio religioso, più, più spirituale, più esoterico, mentre però anche nel buddismo tibetano si sono eh, sviluppati dei filoni come quello proprio a cui appartiene il Pema Chodron, dello Shambhala, che mh, sono invece più, più decisamente laici e, e infatti eh, sono fioriti soprattutto negli Stati Uniti. Eh, Pema Chodron ci offre un'immagine molto bella che è quella che io oggi vi proporrò che è quella del guerriero spirituale eh, appunto quando si parla di coraggio niente di meglio che avere come riferimento un guerriero no? ma questo guerriero spirituale eh, non ha armi no? è un guerriero non violento ehm, eppure è, è, è qualcuno che deve combattere e, Appunto, questa immagine ci fa capire che anche nella nostra pratica, anche nella nostra vita, se vogliamo affrontare eh, quello che è il dilemma dell'esistenza, in qualche modo un piccolo combattimento, eh, seppur non violento, da fare c'è. E oggi vediamo di cosa si tratta. Per cominciare vorrei leggervi anche stavolta una poesia, anche se non useremo la poesia per meditare, è una poesia di un autore americano che si chiama Joseph Brukak non è molto conosciuto è un, una persona, un, un autore che ha pubblicato tantissimi libri e di origine è un nativo americano e questa poesia si intitola Il nonno di Zampa d'Uccello Zampa d'Uccello appunto è uno di quei nomi che i nativi americani eh, si danno in questo caso si tratta di un ragazzo ed ecco la poesia, è una piccola storia. Il mio vecchio avrà fermato la macchina decine di volte per uscire a raccogliere i piccoli rospi accecati dalle nostre luci e saltellanti. Vive gocce di pioggia. La pioggia cadeva una nebbia sui suoi capelli bianchi e io continuavo a dire non puoi salvarli tutti, accettalo, torna dentro, abbiamo posti dove andare. Ma... Mani coriace, piene di vita marrone, bagnata fino alle ginocchia, nell'erba estiva, lungo la strada, ha appena sorriso e ha detto, hanno posti dove andare anche loro. Ecco, questa immagine del nonno che guida la macchina sotto la pioggia e si preoccupa di salvare questi rospi, no? a dispetto della logica, della logica che, che dice che loro hanno ah un qualche posto dove arrivare e non possono salvare tutti questi rospi. No? Questa persona che, che si fa carico di queste altre creature è, è, sta, rappresenta abbastanza bene questa, questa figura eh, del guerriero spirituale come, come lo intende Pema Chodron. E adesso vedremo in, in, cosa, in cosa consiste. Vi leggo qualche piccolo passo di, di, di Pema. Passi che non troverete su Zen di Siti, ma vabbè, eh, troverete questa registrazione e poi leggerò altre cose. Come al solito la serata è, mo, è molto ricca di, di, di spunti. La ecco appunto, e qui vediamo contro cosa combatte questo guerriero. La compassione minaccia l'ego. Potremmo pensarlo come qualcosa di caldo e rilassante, ma in realtà è molto cruda. Quando abbiamo deciso di sostenere altri esseri, quando arriviamo al punto di stare nei loro panni, quando aspiriamo a non chiuderci mai con nessuno, ci troviamo rapidamente nello scomodo territorio della vita non alle mie condizioni. Qui devo introdurre una notazione nel buddismo ma della corrente cosiddetta Mahayana a cui appartiene sia il buddismo tibetano sia lo Zen c'è la figura del Bodhisattva che è una, una persona che raggiunge un alto livello di illuminazione ma la sua preoccupazione principale è quella di trasmetterla anche agli altri e c'è un altro concetto che insieme al Bodhisattva che è il Bodhicitta cioè che è il desiderio di risvegliarsi in modo tale proprio che anche gli altri possano fare lo stesso. Quindi userà questi due termini, bodhisattva e bodhicitta. Quindi, altro commento, avete visto, lei dice che è proprio eh, la compassione, è proprio, eh, crea in, in quanto tale un conflitto dentro di noi, perché proprio minaccia il nostro, il nostro ego, cioè noi siamo normalmente tutti centrati su noi stessi preoccupati di quello di ricevere ciò che ci piace di rifiutare ciò che non ci piace di difenderci dai pericoli e dai fastidi eh, di ogni sorta eh, che arrivano e eh, il, il sentimento della compassione è qualcosa che va radicalmente in direzione opposta di questa no? e ci costringe a uscire dalla nostra zona di comfort e qui eh, entra eh, bisogna mettere in gioco delle, delle capacità senz'altro speciali, che, che sono capacità che in qualche modo tutti abbiamo, ma sono da coltivare con la meditazione, cioè sono da far riemergere, riscoprire con, con la pratica. Riprendo, Pema, l'impegno tradizionalmente noto come voto del bodhisattva o voto del guerriero ci sfida a immergerci in queste acque non accoglienti e nuotare oltre la nostra zona di comfort. Ci impegniamo a muoverci consapevolmente nel dolore del mondo, per alleviarlo. In sostanza è un vuoto di prendersi cura l'uno dell'altro, anche se a volte significa non apprezzare come ci si sente. Perché qui subentra un altro problema. Che non solo noi siamo costretti, eh, se adottiamo la compassione come modo di fare, di metterci nei panni degli altri, uscire da questa zona di comfort, dello stare tutti racchiusi in noi stessi, quando ci cimentiamo in questo movimento, vediamo anche quelli che, potremmo, che noi chiamiamo i nostri difetti, cioè vediamo i nostri limiti e quindi cominciamo pure a giudicarci, eh, perché non siamo capaci di fare questo, non siamo capaci di fare l'altro. e Quindi la sfida si gioca addirittura nella battaglia su, su, su due piani. Riprendo le eh, sue parole. Bodhicitta è anche una fiducia nella nostra innata capacità di andare oltre i pregiudizi e le opinioni fisse e aprire i nostri cuori a tutti. Quelli che ci piacciono e quelli che non ci piacciono, quelli che non ti amo nemmeno e quelli che non incontreremo mai. Bodhicitta contrasta la nostra tendenza a rimanere bloccati in un pensiero molto ristretto contrasta la nostra resistenza al cambiamento. Quindi eh, a me appunto questa autrice piace perché ci fa capire proprio i, gli aspetti più controversi della pratica. Eh, mi viene quasi da, da citare la frase di Lenin che diceva la rivoluzione non è un pranzo di cala. No? Cioè anche l'illuminazione non è una cosa così che siamo tutti... Eh, col sorriso sulle labbra, contenti, persone migliori e andiamo in una direzione eh, di progresso personale, collettivo, sicuro. In realtà è, è un processo che può essere anche doloroso, controverso, contraddittorio, e perché ci mette in, in contatto con, party, con persone che non ci piacciono, modi di fare di persone che non ci piacciono, ma anche con parti di noi stessi che non ci piacciono. Dice Premashodon, invece di reagire in modo aggressivo quando siamo provocati, perpetuando all'infinito il ciclo del dolore, sansara, Pantri, confidiamo di poter interagire con gli altri da un luogo di curiosità e di cura e in questo modo contattare la loro innata moralità e saggezza. Curiosità e cura sono certo gli atteggiamenti che non, eh, non sono molto frequenti. Per esempio, io una cosa che ho notato molto spesso, no? quando eh, si incontra un'altra persona o si fa una conversazione molto comune, le persone cominciano a parlare di se stesse, di cosa provano, di, di proprie esperienze. Di esperienze no? Per esempio, ehm, uno dice, ah, io, che so, eh, do pranzo quando ho finito di mangiare Sento sempre un, certo, un po' di mal di testa, così una certa pesantezza. L'altra persona tipicamente non, la, la, la reazione che ha è di rapportare questo racconto alla propria esperienza, dicendo, ah, io invece, quando, dopo, dopo la fine di mangiare, mi sento leggero, pur, ah, pure io, ma riporta in qualche modo eh, quell'esperienza alla propria. E quindi risposta, siamo... siamo diciamo portati naturalmente a rispostare l'attenzione dall'altra persona verso di noi e raccontare la nostra volta la nostra esperienza, mentre invece avrete notato tutti che alcune persone, e probabilmente molti tra voi qui presenti hanno un atteggiamento diverso, quando una persona fa questo racconto la reazione qual è? Di curiosità, ah sì ah, fammi capire un po' meglio cosa ti succede No, è un atteggiamento completamente diverso e che fa proprio vedere questo scarto che c'è nell'avere nel, uh, un, un ego più, senza giudicare chi poi fa nell'altro modo, ma è, è un po' il modo di fare di noi tutti, lo scarto che c'è tra questo ego sempre chiuso in se stesso e la curiosità, eh, un atteggiamento di curiosità e cura verso gli altri. Peraltro una, una pratica proprio che per una, suggerisce molto bella, che io consiglio, è, è la seguente. Lei dice: Quando guardate, che lei è proprio una, una è un insegnante ricchissima di spunti, vi consiglio di leggere eh, i suoi libri, perché o, o libri, ma anche in rete è piena di suoi discorsi, meditazioni, eccetera. Una pratica molto bella che lei propone è questa. Quando noi un ci sentiamo male, abbiamo un problema, un problema fisico, un problema eh, emotivo, no? eh, che so, abbiamo, mal di abbiamo mal di denti, abbiamo, eh, abbiamo un dolore, eh, il nostro partner ci ha lasciato. No? Eh, C'è successo qua qualcosa di spiacevole. Invece di autocommiserarci possiamo eh, metterci in contatto con tutti quelli che nel mondo hanno lo stesso problema. No? Ho il mal di denti, mi metto provo mettermi in contatto con tutti quelli che nel mondo, e saranno tantissimi, hanno in questo momento ugualmente mal di denti e provo questo sentimento di comunanza con loro e mi auguro che me stesso e tutti quanti insieme riusciamo a, a, a, a liberarci di questo dolore e quantomeno riuscire a sopportarlo. E Così se mi è successo qualcosa a livello umano e di, ed emotivo. E quando invece al contrario ci succede qualcosa di bello, facciamo qualcosa che ci piace o siamo felici per qualche cosa, proviamo a sentirci in contatto e in connessione con tutti quelli e saranno anche qui in questo caso molti nel mondo a cui è successo qualcosa di simile e gioiamo insieme di questo, del piacere di questo che ci è successo. Questa qua è una pratica che io trovo molto bella e molto, molto curativa, curativa rispetto alla nostra classica. Eh, eh, Condizionata e abituale eh, chiusura eh, dell'io. L'impegno a prenderci cura l'uno dell'altro, dice Premaciotron, l'impegno del guerriero, non riguarda l'essere perfetti, si tratta di continuare. Ecco, questa cosa di essere perfetti, per esempio, è un vizio che abbiamo un po' tutti. Cioè, Sempre che tutto deve essere perfetto. No? Il nostro partner fa una cosa che non ci piace, ma questo qua proprio mi rompe perché c'è questa cosa qua. Ma che cosa, cosa pretendi? Vuoi, vuoi che fossi una persona fatta su misura per, per te? No? Ah, io sono, eh, ho questa cosa qua, non riesco a fare questa cosa. Cosa vuoi? Vuoi, vuoi saper fare tutto bene, essere, essere perfetto? Siamo sempre alla ricerca vana e velleitaria della perfezione e... Ed è qualcosa che alla fine si traduce sempre in autogiudizio negativo, oltre che giudizio negativo rispetto agli altri. Si tratta, dice: Prema, di continuare a dare impulsi virtuosi al nostro inconscio, continuare a seminare i semi che predispongono il nostro cuore ad espandersi senza limiti, che ci predispongono al risveglio. E questa è la pratica, la, il. Seminare semi, no? Il coltivare oggi quello che presumibilmente domani può dare frutti positivi, è proprio il compito della pratica. E per l'appunto sto per proporvi una, una pratica su questo tema. Quindi, anche perché appunto basta parole, basta per il momento parole, poi riprendo, eh, perché questo... <ride> È stato annunciato come un incontro di meditazione quindi vi invito a con la massima gentilezza e eh, non giudizio a prendere la posizione che ritenete più adatta per stare una almeno una decina di minuti eh, nella stessa, stessa posizione in un modo che sia che consenta l'attenzione ma al tempo stesso rilassata, quindi con la schiena eretta, ma non rigida, e le spalle morbide, il viso rilassato, l'addome rilassato. Accendiamo un mezzo sorriso, che così predisponiamo il corpo a uno stato di maggiore rilassatezza. suonerò una sola volta la campana Come abbiamo fatto molti di noi tante volte, in meditazione rimaniamo in ascolto del respiro e delle varie sensazioni che ci giungono alla coscienza, che per ciascuno di noi saranno diverse. La sensazione della posizione del corpo, il contatto, suoni. E notiamo che anche nella pratica continua, seppure in misura minore rispetto alla normalità, un'attività di pensiero. praticando questa attività di pensiero si sì, dirada. e possiamo notare come nel nostro continuo dialogo interiore si cominciano a creare degli spazi vuoti. Nel nostro continuo parlare ci può essere una pausa. Se c'è veramente questa pausa da questo dialogo interiore... È un po' come risvegliarsi da un sogno. Questo esercizio consiste nel riconoscere questi momenti in cui non c'è dialogo interiore, non c'è eh, attesa di input esterni che ci possano minacciare, c'è soltanto silenzio, apertura. Nella nostra mente già esiste una chiarezza, uno spazio, una consapevolezza senza fine che noi possiamo anche fugacemente, anche per pochissimo, contattare in questi momenti in cui riusciamo a Lasciare andare per un po' questo dialogo interiore, questo atteggiamento autocentrato che abbiamo costantemente. E provare proprio a dimorare in questo stato, senza pretendere di arrivare a uno stato di assorbimento o... di raggiungimento iogico di qualche stato particolare, piccoli assaggi di chiarezza, di apertura, di silenzio. Attimi della mia vita in cui smetto di preoccuparmi di me stessa. Stiamo parlando dell'immediatezza di questa esperienza, non di qualcosa di speciale. Soltanto rimanere rilassati, aperti in questa dimensione del nostro essere che già esiste, È solo da riscoprire. uno stato nel quale l'unico desiderio, l'unica intenzione che possiamo esprimere è quella di uscire dal mondo della fantasia per incontrare finalmente la realtà, niente di più, niente di speciale anche stavolta. Spero che sia andata bene questa pratica, dopo parleremo di come è andata. La buona notizia è che questo tipo di immersione in una realtà più piacevole di quella solita, perché siamo meno preoccupati di noi stessi, la possiamo fare quando ci, va, quando ci pare, perché è soltanto questione di entrare a contatto con la nostra mente, con la nostra realtà originaria, la nostra realtà più, più autentica. La, questa, questa, diciamo, quest, questa dimensione del prendere rifugio nel guerriero, appunto questo prendere rifugio è proprio un linguaggio tipico di questa corrente del buddismo, che è anche affine allo Zen appunto, e, però eh, fa capire proprio anche la dimensione dell'impegno che, che è nella pratica fondamentale no? è come è come, de, è come essere su una nave che affonda e preoccuparsi di aiutare gli altri passeggeri a uscire eh, prima di noi no? eh, il capitano è proprio quello che si impegna già da prima, prima non quando la barca affonda ma proprio per suo mestiere prende l'impegno che qualora la nave dovesse affondare, lui sarà l'ultimo a uscire. Questo è proprio è esattamente quello che corrisponde al voto del Bodhisattva, alla, alla persona che si preoccupa di salvare gli altri. E, secondo sempre Pema Chodron, che è la maestra che oggi abbiamo preso come, come punto di riferimento, è al centro di questo impegno c'è cioè, l'allenamento a non temere, il disagio fondamentale quando si manifesta in noi, no? la, la, la, la, nostra, la nostra sfida è quella di sorridere all'infondatezza della nostra vita, a sorridere alla paura, perché poi nessuno di noi è così spavaldo, così impavido da non avere paura di non riuscire a farcela, no? da non avere paura delle reazioni degli altri. Delle, paura di mettersi, eh, a, di, di entrare in contatto con la gradevolezza di certi rapporti umani spesso. E quindi anche nelle situazioni più difficili, eh, secondo questo impegno eh, del guerriero, facciamo del nostro meglio a sorridere la paura, a, eh, a sorridere anche della nostra codardia, della nostra vulnerabilità. La cosa che ci cresce meglio questo, questa figura del guerriero è che praticamente ci sono eh, tre modi diversi, diciamo dal punto di vista metaforico, eh, per entrare in questo sentiero del guerriero. Il primo modo è, il, eh, è quello di entrare nel sentiero come un sovrano, come un re o come una regina. Cosa fa il, il, il re e il sovrano? Lavora eh, prima di tutto su, su se stesso. No? Lavora eh, su se stesso in modo tale che gli altri possano poi beneficiare di questo eh, sforzo che io ho fatto su di me. No? Indirettamente possono trarre i frutti eh, di questa mia eh, di questo retto sforzo. Qui, qui subentra un, un, punto, un punto molto importante della pratica che noi facciamo, che non è una mindfulness, non per parlare mai della mindfulness, ma una cosa una pratica finalizzata a qualcosa, pratico per stare meglio, no? ma è un pratico perché per cercare la verità fondamentale a beneficio mio e di tutti gli altri. E quindi il, il, il sovrano è colui che si fa, eh, si preoccupa di eh, curare se stesso perché gli altri possano beneficiare. Secondo è il modo del traghettatore, cioè il, il, il, colui che si mette eh, nei panni degli altri, eh, sente che il dolore degli altri è il proprio dolore, e quindi eh, in questo, praticando in questo modo, praticando appunto con la, la compassione, eh, aiuta anche gli altri a liberarsi. Perché diciamo non perché si pone come appunto il sovrano che eh, si preoccupa <coughs> di essere lui un punto di riferimento, ma proprio accompagna dal basso eh, le altre persone che soffrono. E in qualche modo... Eh, eh, no, beh, ehm, il, terzo, il terzo atteggiamento, dopo il sovrano e il, il traghettatore, è quello del pastore. Il pastore che praticamente eh, aiuta gli altri a mettersi in salvo eh, si preoccupa prima degli altri che, piuttosto che di se stesso ed è quello che fa il, il capitano della nave è quello che fa il nonno che guida la macchina che si occupa dei rospi eh, che stanno eh, in, mezzo, in mezzo al fango prima ancora di preoccuparsi della sua eh, della sua <coughs> del suo scopo, scopo del suo viaggio adesso io volevo eh siccome non mi accontento mai delle cose che vi propongo, eh, così giusto farvi conoscere una pratica, sempre che rientra in questo filone qua, di sviluppare qualità del, del guerriero spirituale, che è la pratica della compassione, che è una, una variante in qualche modo di quella che è la mediazione di metta, noi, quando abbiamo parlato della meditazione di Metta, abbiamo visto come la Metta, la gentilezza amorevole, sia eh, considerata nell'ambito del buddismo come una delle quattro eh, dimore divine, o quattro eh, qualità incommensurabili: no? che sono eh, la, compassione, il, il, la, la compassione, la gioia compartecipe, la. Gentilezza amorevole e l'equanimità. La compassione è una di queste. Quindi anche la compassione può essere coltivata in modo simile. Per cui molto brevemente invito a mettervi in un atteggiamento quantomeno mentale di meditazione. In sette passi, anzi in questo caso passetti perché servono molto veloci, eh, coltiviamo questa compassione. Innanzitutto la compassione nei miei stessi confronti, cioè ciascuno nei propri confronti. Che io possa essere libero dalla sofferenza e dalla radice della sofferenza. Cerchiamo di, di manifestare questo, questa invocazione, questo augurio con la massima sincerità che c'è possibile. Poi risvegliamo la compassione verso qualcuno, persona o anche animale, verso cui già spontaneamente noi abbiamo un atteggiamento di questo tipo. Ce la facciamo in mente. Che tu, nome possa essere libero o libera dalla sofferenza e dalla radice della sofferenza. Poi facciamoci venire in mente un amico o un'amica, che tu possa essere libero o libera dalla sofferenza e dalla radice della sofferenza. Poi pensiamo a qualcuno che c'è indifferente, che però possiamo figurarci bene in questo momento. Che tu possa essere libero dalla sofferenza e dalle radici della sofferenza. qualcuno che invece troviamo difficile che anche tu possa essere libero della sofferenza e delle radici della sofferenza come io voglio esserlo poi risvegliamo la compassione verso tutti gli esseri che voi tutti possiate essere liberi dalla sofferenza e dalla radice della sofferenza e infine proviamo a partendo da vicino da chi in questo momento è più vicino a noi, allargando ad arrivare a augurare di essere liberi dalla sofferenza, dalla radice della sofferenza, tutti gli esseri dell'universo che noi non, non conosciamo, non possiamo conoscere. Ecco, questa è proprio una pratica eh, in piena linea con questa, con questa eh, col voto del Bodhisattva e l'addestramento, quello che per Machado non l'addestramento del guerriero spirituale. Cioè ci addestriamo con l'esercizio alla compassione verso gli altri, proprio per uscire da questa nostra autoreferenzialità. Io adesso, siccome, come sapete, amo darvi cibo in abbondanza farvi ingurgitare farvi riempire fino all'imbrosimile di stimoli dedicherò i prossimi 4-5 minuti a leggere un altro brano e poi rimarranno quei 10 minuti di condivisione finale un brano sempre di Pema Chodron sempre più o meno su questo argomento questa volta pubblicato su Zen in the City L'impegno a fare del bene agli altri è tradizionalmente noto come il sentiero del Bodhisattva, la via dell'eroe, il sentiero del guerriero spirituale, le cui armi sono la gentilezza, la limpidezza e l'apertura di cuore. Il termine tibetano per guerriero, pawo al maschile e paomo al femminile, significa colui o colei che coltiva l'audacia. Come guerrieri in addestramento coltiviamo il coraggio e la flessibilità per vivere nell'incertezza, con la tenera e palpitante sensazione d'ansia, di non avere niente a cui aggrapparsi e dedicare la nostra vita a renderci disponibili a tutti, in ogni situazione. L'impegno a prendersi cura degli altri viene spesso descritto come il voto a invitare tutte le creature senzienti a essere nostri ospiti. La prospettiva può spaventarci, vuol dire che tutti verranno a casa nostra, significa aprire la porta a tutti, non solo a quelli che ci piacciono o che hanno un buon odore, o quelli che riteniamo per bene, ma anche ai violenti, e ai confusi, a individui di ogni tipo, taglia, colore, a persone che parlano altre lingue, a soggetti con i più disparati punti di vista. Adempire al secondo impegno vuol dire dare una festa della, della diversità nel soggiorno di casa. Tutto il giorno, per tutti i giorni, per sempre. In un primo momento la maggior parte di noi non è pronta per un simile impegno. Non siamo affatto disposti a saltare senza riserve in una tale assenza di fondamento. Ma se proviamo un intenso desiderio di allevare la sofferenza, che cosa possiamo fare? Per prima cosa possiamo invitare tutti a tenere la porta aperta, ma solo per poco. La teniamo aperta solo per l'arco di tempo in cui siamo attualmente in grado di farlo e ci diamo il permesso di chiuderla, non appena cominciamo a sentirci troppo a disagio. Tuttavia la nostra aspirazione è sempre quella di riaprire la porta e tenerla aperta qualche istante di più. Se metteremo in atto questa pratica, i risultati potranno essere sorprendenti. Aprendo la porta gradualmente, senza cercare di spalancarla di colpo, ci abituiamo a quella sensazione trepidante che sperimentiamo quando alla festa cominciano ad arrivare persone con cui non sappiamo bene come rapportarci. Invece di pensare, di spalancare la porta, altrimenti quello che faccio non va bene, partiamo con la forte intenzione di tenere, di tenere aperta la porta e, a poco a poco, ci troveremo ad attingere a una riserva di forza interiore e di coraggio di cui non avevamo mai sospettato l'esistenza. Adesso, no, più di dieci minuti, in questo, questo quasi quarto d'ora che ci rimane, eh, vi invito a esprimere la vostra esperienza riguardo a questa pratica e magari se volete anche la vostra eh, idea su quale può essere la vostra intenzione come guerrieri spirituali.